Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi faremo l'estrazione dei piloti e delle, delle auto per il campionato DTM 2020. Allora, molto semplicemente quattro tazze, qui ci sono eh, le auto, praticamente sono ehm, eh, BMW, Audi e Mercedes, ho fatto 4 bigliettini per ogni, eh, per ogni marca di auto, eh, anche se sono 8 squadre, in modo tale che ci sia lo stesso numero di auto presenti eh, nella tazza e poi ci sono tre gruppi di piloti che ho separato in base ai risultati ottenuti nel time trial eh, di 24 ore che si è concluso questa notte a mezzanotte, ehm, perché li ho suddivisi? Per evitare che diciamo, i più veloci siano insieme e che magari ci sia un disequilibrio per quanto riguarda eh, le performance anche se da un semplice time trial di 24 ore non è che si può tanto giudicare però bisognava fare comunque una scelta ho fatto così, avrei potuto fare tranquillamente il primo con il 24esimo il secondo con il 23esimo e via dicendo ma ho preferito almeno la scelta di, dei tre gruppi che sia diciamo il caso un'estrazione a farla come vedete qui alla mia destra ho la lista di tutti i 24 i piloti e inizieremo a fare l'estrazione del primo team e perché no anche subito di seguito le auto. Quindi iniziamo ragazzi e vediamo un pochettino al primo gruppo chi è che esce, mescoliamo un pochettino, prendiamo il primo e abbiamo Andrea Edoardo Nasci, eccolo qua, quindi lo segniamo nel team A. Andrea Edoardo Nasci, team A, poi prendiamo il secondo che sarà il suo compagno di squadra, Daniele Vella, eccolo qua, Daniele Vella, Daniele Vella team A, poi prendiamo il suo terzo compagno di squadra, Cristian Montrucoli, eccolo qua. Prima squadra ha fatta. E adesso l'auto ragazzi, che marca, che modello, prendiamone una, prendiamo questo qua, Mercedes, quindi team A Mercedes. Seconda squadra ragazzi. Riccardo Cesa, Andrei Rosu, Gianluigi Cortese, quindi Cortese, Rosu e Robert eh, Cesa, Riccardo Cesa team B, auto, Audi, C, T, F, C, H, allora team C, Cosimo Mastrangelo, eccolo qua, sì. Mattia le grottaglie, Daniele Poli. auto Audi aspettate ragazzi ce ne sono sono si sono aperti <ride> il bello della del fatto in casa del made on bene allora team C già fatto team D ragazzi o squadra D se preferite Mauro Gerosa Andrea San Sanmartino di Mauro Gerosa e poi che Andrea Tuffariello, Andrea Tuffariello, T e poi auto, BMW, squadra E, Davinio Incatas, Incatasciato, Quindi squadra Gennario De Ilius e Lorenzo Solazzi. E adesso l'auto. BMW. Squadra F Alberto Mesa Ignazio Gulmone. Lazio Colmone eccolo qua squadra Fulvio Benedetti auto Mercedes ovviamente eh, ragazzi nelle auto ci sono più, più macchine proprio per mettere 4 Audi, 4 BMW, 4 Mercedes altrimenti si sarebbe creato un disequilibrio. non so se l'ho detto all'inizio video ma lo ripeto perché è giusto dirlo quindi squadra G, penultima squadra, abbiamo Stefano Andreozzi squadra G Andreozzi quindi Nicola Luzzi Coluzzi poi abbiamo Morris Pischiutta squadra G e poi abbiamo come auto strappato via Audi e infine Dovrebbero essere Numa Natali, Paolo Nucci e Enrico Soglia, Paolo Nucci, squadra H, Enrico Soglia e Numa Natali, Numa Natali, eccolo qua, squadra H e manca l'ultima auto c'è questa qua che anche. però ah, no. bmw ragazzi bmw allora ragazzi abbiamo fatto il giro pubblicherò sul forum ovviamente per i ragazzi le squadre con le relative auto insomma abbiamo due mercedes, due audi e tre bmw più o meno abbastanza equilibrato, io ragazzi come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa piccola estrazione fatta in casa per l'assegnazione delle squadre per il campionato di DTM 2020, eh, come al solito se il video vi è piaciuto pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto, iscrivetevi al canale eh, tanto è gratuito, attivate la campanellina, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!